Brucaliffo Studio, sono le 11.11, 11, è l'orario perfetto per iniziare a fare un video del genere. Prima di iniziare, vi dico che questo pezzo lo potete scaricare, vi lascio il link qua sotto. Vi dico, non troverete solo lui, perché questo pezzo qua fa parte di un mixtape, un insieme di singoli, che abbiamo rilasciato gratuitamente per voi. Io mi sono divertito nel mixare un disco, loro si sono divertiti nel produrlo, e voi non spendete niente perché è gratis. Allora, andiamo sull'audient. Allora, abbiamo fatto un pezzo molto paraculo, nel senso che abbiamo simulato molto il Da Supreme, no? Abbiamo ascoltato dei pezzi suoi, abbiamo cercato di constatare le voci che mette nei pezzi. Mm, è una roba generica, eh? poi lui fa pezzi più... cioè non, non li fa tutti con la solita struttura. Diciamo che le hit generalmente le lavora così. Eh, vi faremo vedere innanzitutto un flow alla Da Supreme. Uh, del perché particolare e poi per ultimo del mixage allora, lui gioca molto con la voce sicuramente lo sapete, sa cantare quindi con autotune o senza autotune da supreme e da supreme quindi non, non c'è niente di magico dietro dovete riuscire a fare determinate cose la maggior parte delle robe fighe che determinano l'artista è il falsetto che è un modo di, di cantare quello non, non ve lo faccio sentire fatevi una ricerca perché insomma se mi metto a fare i falsetti io mi chiudono il profilo, però non sempre lo fa nella principale, spesso fa delle doppie voci con il falsetto, fighissima sta roba, un tempo si faceva nei ritornelli ma non nelle strofe, non come risposta alla, alla strofa, è una roba, una trovata, cioè un colpo di genio per un genio. Allora, lui punta tantissimo sui ritornelli, sono molto musicali dato che sa cantare, però sa fare bene anche il flow. Spesso e volentieri non sta nella griglia, va in dispari, ovvero che non chiude le rime sul boom ma sul chuck. Così ci arriva un attimo dopo per poi riaccelerare e rientrare sul boom dopo, cioè sulla, sul kick, diamo i nomi alle cose. Successivo, quindi non è un... Ma è un più fa una roba diversa roba che abbiamo cercato di emulare nella seconda strofa ora vi faccio sentire sto coi miei, forse mi controllo della voce sentite che parte calmo Quando sto coi miei forse mi Pazzo no, lei, ma con chi parlo vedo dai, giorno x prima mi ammazzo sei, il lo... quattro quarti dopo il quattro quarti si cambia è una legge molto importante adesso nella musica ok, qui, qui si inizia a fare il gioco da Supreme, nel senso dopo quattro quarti o dopo otto quarti si cambia, si parte bassi? Dopo un po' bisogna cambiare totalmente. Lui è molto isterico quando canta, vale a dire che... Senti che qui acceleri per richiudere dopo? Già e questo è il tipo di flow che potete usare per assomigliare diciamo a lui nei ritornelli lui tende a scegliersi una vocale, quella che riesce a gestire meglio e a fare l'allungo a mostrare un pochino l'accento delle parole eh, abbiamo cercato di farlo mh, con l'ok okay, che è diciamo la parola chiave di, di Da Supreme Emilio, faccio paura tu piccolo con i miei pensieri perché sono solo la una bozza già ok ok ok ma qua niente ok anche va come cambia. Sono solo lei, e non lo sentite ma la melodia è data da un falsetto, raga. Sono solo lei, ma Ora che lo sapete, cercatelo all'interno delle melodie. Con i miei molto basso perché è un po' ridicolo da sentirsi da solo però con i miei sono so Ti dà quell'apertura Un altro esempio di, di strofa alla da suprema no, poi mi insultano mentre mi critichi poi, allora, il beat che dovete scegliere per un pezzo alla da Supreme, guardate, l'ho comprato, io, io pago gli americani che fanno i beat, eh, sono beat molto freschi e molto veloci con le note della lead, ok, dell'armonia principale. E ovviamente sì, un suono fresco, i-hat molto alti, eh, tendenzialmente quello. Passiamo a quello che più mi riguarda, il mixaggio. Allora, altra cosa che caratterizza moltissimo i pezzi da Supreme è un eco incontrollato, nel senso che lo senti a manetta, che ti va pesantissimo, dei riverberi assurdi. Allora, noi siamo partiti da... Prima che i guai, la non fa più parte della mia vita. Cinque minuti di amore è finita. Allora, allora, allora, allora, cosa ho fatto a questa voce? Cosa gli ho fatto? Allora, innanzitutto, spingi gli effetti. Sono partito dall'autotune. Oh. Simon Fram, mi sei proprio sul ca. Prima mi hai ricaro, ora proprio. Vi devo spiegare l'autotune come si usa. C'ho 2000 video qua sotto. Nel senso, se non avete. Ancora capito come usarlo, andate a spizzare qua sotto qua. Acceso alle formanti così almeno si sente meno il, il robottino dietro al tune. Il resto tutta a manetta, un po' di natural vibrato. Qui ho trovato la scala del pezzo, come deve suonare. Yeah, pensieri. Simon Freh, mi sei proprio sul ca Seconda cosa, ho messo un compressore. Praticamente è il fratellone del, del CLAAD 2A, ok? Della Wave. Simon Fran, mi sei proprio sul Ho tirato su la voce, le dinamiche, l'aria. Se sentite, Simon Fran, mi sei proprio sul Il corpo, ok? Perché la Supreme c'ha. Canta facendo canto. Comunque ha una voce molto di corpo, ok? Da. Dio, di corpo sembra che cagano. Mentre... Ve la spiego meglio, praticamente lui usa il diaframma quando canta. Noi si usa il naso, la gola e i polmoncini, ok? Quindi. Simon Fran, mi sei proprio sul ca. Prima mi eri caro, ora proprio manco. Sentite come cambia la roba: Simon Fran, mi sei proprio sul ca. Prima mi eri caro, ora proprio manco. Ti cago, non sei forte? Polizia? Allora, io sì, ho esagerato, lo so. Però, Hermes, c'ha questa voce nasale. Simon fre, mi sei proprio sul ca. Prima mi eri caro, ora proprio manco ti cago. Non sei forte fra no, ma questo lo sai. Lo sentite? Morirò prima che finisca i guai. La non fa più parte della mia vita. Cinque minuti di amore, poi è finita. Sta tipo dura meno di una siga si fa. Va. Ma dove vado non so. Il mio flow è un cazzo di g ho abbassato un po' le basse frequenze. Simon Fram, mi sei proprio sul ca. Prima mi eri caro, ora proprio. Il rumble della stanza, in sostanza. Giuro che morirò prima. Questo non mi interessava proprio. Chiamatemi egoista, io l'ho tagliato fuori. Ora meno di una siga si va, ma dove Anche qui c'era un pochino di... Sentite... Di persone. Un po' di. di S, quella robina lì che non mi interessava avere nel, nella barca. Simon Freh, mi sei proprio sul ca Prima mi hai ricaro. Ora... Cioè, esce fuori il naso di Hermes qua quando levo il.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 5 minuti di amore, poi finita. So per dare modo alla voce di uscire un pochino più nel mix. Sulle medio-alte. Simon Freh, mi sei proprio sul K, Prima mi. E dopo ho regolato le S. Ok, raga? Questa è la principale, cioè. Simon Freh, mi sei proprio sul K, Prima mi eri caro, ora proprio manco cago, Non sei forte, franno. Aggiungiamo i riverberi. Simon Freh, mi sei proprio sul K, Prima mi eri caro, ora proprio manco Coda lunghissima è un predelay. Predelay praticamente fa partire dopo il riverbero e quindi la voce principale, dato che è un riverberone, l'attacchi rimangono belli puliti, ok? Stanza bella piccola, ok? Simon fra, mi sei proprio sul ca. Prima mi eri caro, ora proprio manco ti cago. Stanzona? Coda molto corta, finisce subito. Poco poco attacco, comunque sia sì, l'attacco deve essere bello Diciamo sano, naturale Simon Fra, mi sei proprio sul ca, Prima mi eri caro, ora proprio manco ti cago. Non sei forte, fra no, ma questo lo sai, giuro che morirò. morirò dirò, dirò. Sentite che casino fa il, reverb, eh, il delay. Il delay l'ho messo ping pong, ok? E siccome era troppo invadente, gli ho dato ancora più invadenza. Simon Fran, mi sei proprio sul ca. Prima mi eri caro, ora proprio manco ti cago. Non sei forte, fra no. Ma questo lo sai, giuro che morirò prima che finiscano i guai. La non fa più parte della mia vita. Cinque minuti di. A Andiamo a mettere una prima doppia voce, raga, pompate di voci. Questa, ah no, questo qui è. È uguale è il coso. È la doppia del, del ritornello. Pompate di risposte e di sporche. I... le strofe perché se volete una roba la Da Supreme lui lo fa, lo fa veramente ovunque. C'è un buco, via doppia, via di via sporca. Simon Fra mi sei proprio sul ca. Allora, vediamo loro. Queste sono le alte. Mi stai proprio sul ca. Riniziamo il giochino. autotune come sempre. Ho trovato la scala minore alto tenore bla bla bla bla bla, tutto. Ok. Mi sei proprio sul ca. Manco ti cago! Allora, compressore, compressore comprime, se no non, non lo usi, cioè... No scherzo, si può usare anche leggero, anzi ho usato leggero, sono io che sono fuori dagli schemi. Mi sei proprio sul ca. Manco ti... Una pulizia leggera su, sulle 30, e basse frequenze. Mi sul ca. E un'apertura sulle 8000. Perché è dove mancava di, di voce principale. Questa è un'alta gliela andiamo. Se qui c'è la principale gliela andiamo a mettere sopra, ok? Mi stai proprio sul ca Manco ti ca. Ma non tanto, cos'è meno gli lasciamo. Oddio, ho fatto un gesto bruttissimo. Gli lasciamo alla voce principale, il centro. Mi stai proprio sul ca Manco ti cago. Ma questo lo sai. bella pulita perché la voce è bella satura compresso un altro pochino eh, giusto gli attacchi mi stai proprio sul ca. così da arrivare elegantemente dopo con prepotenza proprio <ride> sembra un tutorial di karate mi stai proprio sul ca mi stai proprio sul ca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 Stereofonica al massimo da non dare fastidio. Oh. Solito discorso. Solito discorso. Wow! Non siamo simili! Solo che gli ho lasciato la voce. Cioè, prima ho tagliato tantissimo sulle alte. Qui gli ho dato tanto spazio. Non so, Digitano. Viva Danno del sultano, ovviamente sempre da finire di mixare, da pulire. Lì si sentiva Hermes che prendeva il tempo sul microfono, cioè non sul microfono, sull'asta. Eh, è diciamo la base da, dal quale partire per avere una voce alla da Supreme. So, il mio flow è un cazzo di gitano. Sogno Milano, ma vivo ausiliano. Automi di persone, qua nessuno è sano. Per questo rinpaestro. Nel ritornello ho fatto semplicemente una doppia voce per far capire, per dare quella sensazione che entra il ritornello, perché quando hai una strofa molto melodica è difficile capire quando entra un ritornello, così a percezione, anche se si è a fare altro. Non siamo simili, io faccio paura tu, piccoli il privi. Mio caso con i piccoli pensieri perché sono solo già. Dai un regalo ve lo faccio Falsetto di Hermes nuovamente <ride> Vi dico non vi preoccupate se mentre registrate entra qualcuno con il 118 al telefono Ma è molto importante fare sta roba qui Raga, se siete arrivati a questo punto del video vi ringrazio a tutti, eh, vi lascio mm, con gli auguri di Natale perché tanto sicuramente non farò altro da qui a Natale. È uscito il disco del Brucaliffo, l'ho mixato io interamente, ci sono i ragazzi che registrano da me, scaricatelo, è gratis, ve lo regaliamo. Quindi nulla, vi, vi saluto, buon Natale, buone feste, non mangiate troppo e al prossimo video.